Ciao ragazzi, qui è Marco Donoffer e benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi ho deciso di portarvi un, con me un altro vlog Come potete vedere c'è anche un pesciolino in macchina Che mi fa compagnia quando viaggio da solo E abbiamo deciso di portarvi in un vlog Un vlog sul lago di Garda Sì, non sono impazzito, non andremo io e il pesciolino Sono ancora sano di mente Andremo io e la mia ragazza La mia ragazza adesso... Purtroppo ancora non c'è perché ha fatto il tirocinio in ospedale, ha avuto il turno di notte, poi ha dovuto andare in ospedale a Borgo Roma a fare delle cose quindi è, è, non è ancora arrivata, io sono sotto a casa sua, aspetto che arrivi, dopodiché andiamo al lago, andiamo a peschiera. Niente ragazzi, aspettiamo che arrivi la mia ragazza e poi andiamo al lago. Eccoci ragazzi, ho preso la mia ragazza e adesso è arrivata. Ciao a tutti. Purtroppo il tempo ragazzi è diventato brutto, mm. nuvoloso, anche con pioggia, vi dico la verità. Proprio il giorno perfetto per andare a farci un vlog al lago. Yeah. E niente, adesso noi ragazzi andiamo al lago e ci becchiamo non appena siamo arrivati. A dopo. Hello. Eccoci ragazzi, ora siamo qui a Peschiera, siamo qui. Come volete vedere il lago, è proprio qui, lo spettacolo. Siamo ragazzi nella, nella zona vicino eh, a una specie tipo di molo dove la gente qui c'è le barche ma si possono anche benissimo affittare e fare un giro ora ragazzi noi abbiamo deciso di andare a farci un piccolo aperitivo perché abbiamo già avuto modo di farci qui un piccolo eh, aperitivo sempre niente di analcolico in un piccolo bar vi chiedo scusa se non mi ricordo il nome comunque adesso ci andiamo facciamo un piccolo aperitivo con un cocktail analcolico anal sperando che ci servano i zucchini, perché l'ultima volta ragazzi che siamo andati a gennaio sembra che, che ci abbia servito una barista nuova e purtroppo non ci ha servito, i. Cioè abbiamo chiesto il cocktail e anche una banana split, ci ha servito il cocktail senza chiederci gli stuzzichini, cosa che invece le altre cameriere ci hanno sempre chiesto volete degli stuzzichini e noi sempre sì, questa qui invece no e poi ha preso anche l'ordinazione per una torta di mele, due torte di mele, una per me e una per la mia ragazza e anche una banana split ma l'unico problema è che purtroppo non se l'è segnato um, su un pezzo di carta, quindi ho provato soltanto i cocktail senza gli zucchini ma manco ce l'ha chiesti e le banane, le torte di mele ma non la banana split, io volevo la banana split, sono goloso ragazzi, sono goloso, anche la mia ragazza comunque lo voleva, quindi adesso torneremo lì nella speranza che ci vada bene, vi amore, ovvio, nella speranza che ci vada bene, però se non bisogna andarci bene, l'altra volta siamo rimasti anche tranquilli perché la mia ragazza tornava a casa dal viaggio quindi era un po' stanca, anch'io ero un po' stanco, quindi... Non abbiamo fatto, fatto polemiche, invece questa volta faremo polemiche, se non ci chiedono gli zucchini, chiediamo ci potete dare degli zucchini? che sono popcorn, patatine, olive, sì, scamorza. salsicce, scamorza, esatto, tutto quanto Molto buono. E se non ci portano il dolce che chiediamo, se lo prendiamo, perché adesso vediamo che cosa prendere, e ci l'abbiamo ora perché facciamo questo piccolo aperitivo che ormai è mezzogiorno passato, poi andiamo a casa mia a farci il pranzo, quindi... Non cerchiamo di prenderci tantissimo ah. Però magari il dolce sì perché a casa mia il dolce non c'è più Beh vediamo adesso ragazzi dai andiamo Ok ragazzi siamo arrivati Vabbè siamo ancora vicino al lago Però ragazzi il posto si chiama Caffetteria al Porco Io vorrei un monito analcolico okay. Con ehm, la boscaiola perina E dopo per il dolce vorrei il gelato e il pompa al cioccolato io invece prendo un virgin colada, con un panino di presaola E anche io insomma la coppa gelato bianco Ecco ragazzi io ho ordinato una ciabatta con la e con ecco anche il formaggio, anche se non il massimo E, e cosa la mia amore? ragazza dice cos'è amore? Una è una piadina boscaiona con eh, ah, lo spec, salsa di funghi e la fontana. Ecco ragazzi. Sì ragazzi a me piace, non è il massimo però un po'... il formaggio un pochettino mi piace, però panini così li ho già mangiati di tempo fa, quindi mi piacciono. Ora ragazzi mangiamo e buon appetito. Io invece gli analcolici ci devono ancora arrivare per il gelato, che cameriere ha quando li volete vi mando un fischio così ve li porto al momento, se no mi si scioglie. Ecco, eccoci ragazzi. A me è una virgine porata, con patatine e zucchini, anche l'olino, invece la mia ragazza ha chiesto un nohito analfotico, buonissimi, ovviamente il panino così finito e anche lei la pedina, ora ci sono tutti questi qua e poi insomma un piccolo, piccolo dolcino, eccoci ragazzi, guardate qui, coppa gelato bianco, volete dire l'ho gelato, Biscotto, Beh, poi siamo dentro granella di biscotto bianco E anche la mia ragazza, che ha visto uguale Ecco ragazzi, tutto il suo Questo ragazzi mi sa comunque che sarà l'ultimo Perché veramente abbiamo mangiato Ho bevuto un, un, un, La mia ragazza ha mi invece un muro di Molto grande, come avete visto Poi abbiamo anche dei zucchini con olive Salsicce, mozzarella Anzi, formaggio, era formaggio E eh, una porzione di palatine fritte e ora questo quindi cioè, siamo pieni infatti adesso mangiamo qui ma poi a casa mia che andiamo a casa mia non mangiamo più c'è cioè questo ragazzi solo questo poi forse penso che ci facciamo un giretto magari per peschere un secondino un po' e poi torniamo a casa Ecco ragazzi, noi abbiamo appena mangiato, sì c'è gli archi che sono chiusi perché sono in faccia, però come potete vedere siamo anche con spalle al lago, proprio bellissimo, fantastico, e niente, un consiglio quel posto perché è veramente fantastico, anche il lago come potete vedere è meraviglioso, guardate un po', guardate Guarda qui ragazzi, proprio meraviglioso, fantastico, e lì poi ci sono anche le barche con le quali ogni tanto si può benissimo... Mm comprare, eh, eh, comprare eh, il biglietto e, e, andarsene, e andarsene in giro a fare insomma un viaggio anche tipo a Sermione perché c'è proprio la chiamata per Sermione però per informazione dovete chiedere lì alla, alla, alla biglietteria guardate ragazzi ora siamo qui in un piccolo parco mm -hmm. stiamo camminando con anche il sindaco del comune stanno facendo tipo dei piccoli lavoretti e infatti c'è anche casino come volete insomma, sentire e niente qua noi stiamo facendo un, un piccolo giretto ci siamo un po' spostati dalla zona del lago eccoci ragazzi ormai noi abbiamo abbandonato il lago infatti siamo sul si marciapiede come potete vedere stiamo tornando alla macchina perché il giretto al lago e deve passare un camion il giretto al lago è, è finito il piccolo vlog è finito purtroppo con una giornata così nuvolosa con qualche spicchio di sole ogni tanto non c'è stato molto da, molto da fare purtroppo E quindi neanche tanto da vedere Non è stata una delle zone migliori Però non preoccupatevi ragazzi che non è l'ultima volta che torno a Peschiera Io e la mia ragazza ci ritorneremo E quindi porteremo altri vlog Magari durante qualche giorno d'estate o anche quando la primavera si farà un po' più sentire Anche se avessimo aprile Torneremo lago sicuramente e porteremo vlog molto più lunghi e molto migliori. Non mi so fatto di vento ragazzi che mi ha fatto volare un po' di polvere negli occhi, scusatemi tanto. Anche a me. Ma si sì, poi provo ad agarro c'è anche vedere anche eh, gli occhiali la vista, quindi lei un po' portata in giro, no? Qui ragazzi sono vicino all'ospedale, infatti in strada come potete vedere continua a passare macchine, furgoni, camion, quant'altro. Quindi niente ragazzi, io adesso vi saluto. Questo piccolo vlog finisce qua. Noi speriamo che vi sia piaciuto. Come sempre ricordatevi di lasciare un bellissimo like, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdere nessuna notifica. Se come sempre volete essere salutati, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, scrivetelo nei commenti e noi vi saluteremo. Noi ci vediamo prestissimo a un video e ciao a tutti i belli.